Allora, la settimana, la settimana scorsa abbiamo fatto quello che abbiamo chiamato un po' un corso a rotta di collo sulle cose principali per metterci in grado di impostare un'applicazione in JavaFX, adesso lo riprendiamo con un pochino più di calma, un pochino più di approfondimento eh, ciò che abbiamo fatto e ne approfittiamo per cominciare a costruire una, un primo programmino assolutamente emozionante eh, come vedremo. No, eh, riprendiamo, così costruiamo bene in mente la mappa mentale di quello che stiamo facendo. Un'applicazione JavaFX è fatta in questo modo, okay? sempre. Dicevamo che essenzialmente c'è una classe madre application che fa la maggior parte del lavoro per noi e il lavoro per noi essenzialmente è quello di disporre i nodi nel modo giusto e far sì che questi nodi interagiscano, facciano ciò che devono fare, il bottone si lasci premere, la casella di testo si lasci scrivere e così via. Okay? Tutto questo lo fa già l'application per noi, noi estendiamo questa application di fatto aggiungendo solamente i comportamenti aggiuntivi che i nodi nativamente non hanno. E sono questi comportamenti aggiuntivi che caratterizzano che cosa fa la nostra applicazione. Hm? quindi noi abbiamo il lavoro che abbiamo fatto la volta scorsa nella classe controller, in cui vado a personalizzare dicevamo tecnicamente abbiamo aggiunto dei gestori di eventi ad alcuni eventi scatenati da alcuni nodi a seguito dell'azione dell'utente cioè personalizziamo che cosa fa l'interfaccia quando l'utente compie una certa azione nei confronti di un certo modo questa applicazione noi la possiamo anche vedere e così cominciamo a abituarci a livello di diagramma, un pochino più astratto, no? dobbiamo, mh, per pensare a applicazioni compl eh, più complesse dobbiamo un attimo astrarci rispetto al codice per riuscire a vedere l'applicazione nel suo complesso, se no ci perdiamo. Allora, in JavaFX è stato pensato il sistema per poter separare tre tipi di competenze o tre tipi di attività di progetto diverse. Voi immaginate che ci sia qualcuno che magari è bravo a fare l'impostazione grafica, qualcuno che è bravo a programmare e li met dovete metterli insieme per lavorare su un'applicazione. Allora eh, chi ha progettato JavaFX, quando l'hanno pensata anni, anni fa, hanno pensato di separare abbastanza nettamente queste varie competenze. Per cui noi abbiamo l'aspetto visivo che è composto da... UX sta per user experience, cioè esperienza utente, layout, disposizione dei, dei, degli elementi, i bottoni, le caselle, eccetera, cioè i tipi di interazioni che, che l'utente può compiere sull'interfaccia. E, e tutto questo è codificato semplicemente nell'FXML, cioè che ci dice come è fatta l'interfaccia. Dopodiché l'interfaccia che abbiamo fatto finora, e ecco, che faremo per buona parte del corso, sarà brutalmente grigia. Oh, è uniforme come testi, come colori, come fondi, come font, ma questo si può cambiare facilmente senza toccare l'interfaccia stessa. Cioè, se io da domani voglio che tutti i bottoni della mia interfaccia, anziché grigi, siano azzurrini, lo posso fare andando a modificare. o la proprietà di ogni singolo bottone, ma sarei masochista a farlo. Andando a modificare gli stili dell'interfaccia, in questo CSS la sigla che sta per Cascading Style Sheets, cioè fogli di stile a cascata, che è una tecnologia che è nata per le pagine web, e che vedrete nel corso eh, di Lioi, che si applica qua tale e quale, lo stesso linguaggio, quindi non ciò a raccontarvelo, sapete che se vorrete personalizzare l'aspetto puramente grafico dell'interfaccia, lo possiamo fare tranquillamente applicando un foglio di stile all'interfaccia, così come si applica un foglio di stile a una pagina web. Adesso queste parole non vi dicono ancora molto, ma questa frase, applicare un foglio di stile alle pagine web, quando lo farete nel corso di programmazione web, si applica esattamente qua. Cioè, eh, se andate a vedere i progetti che Eclipse crea, vi crea un file .css vuoto e se lì cominciamo a scrivere delle regole capitano cose, cioè di fatto si cambia l'aspetto dell'interfaccia. Su questo te ci interessa abbastanza poco. E poi c'è la parte Java, che effettivamente è lo sviluppatore che decide no, che cosa fa l'applicazione. Quindi dovremmo in qualche modo metterci a parte la figura di destra, nella prima o nella seconda figura in momenti diversi. E <coughs> Che cosa otteniamo? Allora, voi avete già visto questi di diagrammi probabilmente, no? i diagrammi delle classi, avete fatto qualche, cosa, qualche cenno a programmazione oggetti, e sono utili per visualizzare che cosa succede no? su un'applicazione fatta da molte classi. Quindi noi abbiamo questa classe astratta che si chiama application, eh? che noi non vediamo mai. Noi creiamo la nostra classe, la nostra applicazione, questa qua che è in questo diagramma è chiamata myapp, che ridefinisce due metodi, main, o meglio, definisce il metodo main suo e ridefinisce il metodo start. Mm? Eh, andiamo a vederlo qua. Abbiamo un metodo main e abbiamo un metodo start. Il metodo main chiama un metodo launch dove sta questo metodo launch? Sta nella classe Application. Questa freccia qui dal basso verso l'alto, quindi MyApp è il mio programma, Application è la libreria JavaFX, questa freccia dal basso verso l'alto con la testa triangolare vuota significa ereditarietà expense in java quindi io costruisco un'applicazione mia che eredita da application eredita significa che si porta dietro implementa automaticamente ah, possiede automaticamente tutti i metodi tutte le proprietà che aveva la classe madre da cui eredito questa classe madre ha un metodo astratto start che io ridefinisco nel mio main qui abbiamo il main che cosa fa? la mia applicazione estende l'application la mia applicazione ha un main il cui unico scopo è essenzialmente è chiamare il metodo launch della classe madre che ho anch'io in quanto lo eredito quindi chiamo su di me il metodo launch in realtà io non ho mai definito questo metodo launch ma me lo sono trovato per eredità dalla classe madre la classe madre fa ciò che deve fare inizializza l'interfaccia eccetera e poi quando è pronta chiama il mio metodo chiama il proprio metodo start che a livello alto non è definito ma a livello basso l'ho definito io mm? qui c'è un gioco di rimpallo tra la classe madre e la classe figlia mm? quindi concetti di, di programmazione oggetti che avete visto qui cerchiamo di metterli in pratica vedendoli quelli che chiamiamo pattern di programmazione cioè combinazione di cose di, di costrutti che danno complessivamente un certo risultato adesso che cosa succede? è il rimparlo tra questi due metodi, ma questi metodi fanno cosa, no? essenzialmente l'applicazione madre crea uno stage lo stage, dicevamo la volta scorsa, corrisponde alla finestra di Windows che contiene la vostra applicazione mentre invece la mia applicazione crea una scena la scena è il contenitore dell'insieme dei nodi che metteremo nella finestra due concetti separati io potrei creare tanto per prepararla, magari una scena con tanti nodi, ma non la metto in nessuna finestra non la mando in scena non la mando sul palcoscenico la tengo pronta, potrei farlo benissimo così come potrei avere uno stage oh, pardon, cioè una finestra vuota che non contiene nulla vedete che queste responsabilità sono diverse questo ci piace no? perché il fatto di creare lo stage è un'attività che dipende dal sistema operativo che ho sotto cioè, aprire una finestra in Windows è una cosa diversa rispetto a aprire una finestra in Linux o in macOS o in altri sistemi operativi A questa differenza se la smazza l'application io non devo vederla, non devo saperla io mi trovo una finestra bene pronta, fatta pronta per poterci mandare sopra la mia scena mm? lo vediamo di nuovo nel codice qua, che era sempre questo lo start riceve in dote, riceve come parametro già uno stage bella che è pronto, ma il metodo start si crea lui una scena. New scene. Ok? Quindi ognuno ne crea un pezzettino, poi questi pezzi li colleghiamo chiamando il metodo setScene dello stage. Nel diagramma delle classi è rappresentato da questa freccia e la scena invoca il metodo setScene sull'oggetto stage e la scena cos'è? la scena è composta da nodi quindi di fatto la mia applicazione deve creare o aggiungere dei nodi alla scena quindi questa notazione col rombo no? una freccia che Finisce con rombo significa composizione. Cioè la, la scena è composta da nodi, da tanti nodi. Nodi che possono essere nodi foglia, nodi terminali, oppure nodi che contengono a loro volta altri nodi. Noi li chiamiamo nodi parent, potenziali padri, genitori, contenitori di altri nodi. Qui si mescola purtroppo in questa... Poi lo vedremo meglio quando parliamo degli alberi, perché di questo si tratta, un albero di nodi. Si mescola la terminologia botanica con quella genealogica, per cui si parla di padre-figlio, nodo che sta sopra, nodo che sta sotto, ma si parla anche di foglie, ramo, radice. Eh, immaginate un albero genealogico e a volte lo vedete come albero genealogico di padre, relazione di padre figlio, a volte lo vedete come albero biologico, radici, foglie, è la stessa cosa, purtroppo la terminologia è un po' mischiata, la tecnologia informatica prende in prestito da queste due, diciamo così, metafore. Però vuol dire? vuol dire che, in parole più povere, i nodi possono essere o nodi contenitori, parent, che a, sua volta, che a loro volta contengono altri nodi, che possono essere anche altri contenitori, che possono essere altri contenitori a piacere, oppure a un certo punto possono essere nodi terminali, foglia, radice, figlio, il nipotino più piccolo che non ha ancora figli e allora in questo caso li chiamiamo nodi foglie, nodi terminali. Quindi tutto l'insieme dei nodi è organizzato in contenitori che contengono altri contenitori che alla fine conterranno nodi foglie, nodi terminali, che saranno i nostri controlli, essenzialmente, no? il bottone, la casella di testo, la label, che a loro volta un label non contiene niente. Eh, questa freccia qui significa che ogni nodo parent, quindi contenitore, contiene a sua volta è composto da più figli, può essere composto da più figli, da più altri nodi, in realtà è sbagliata, questa freccia non dovrebbe andare qua, dovrebbe andare là, perché gli, i suoi figli possono essere a loro volta parent, ma in generale possono essere anche nodi terminali, quindi dovrebbe puntare qua, se diagramma è una copia tra un libro è sbagliato, mi ricordo adesso. Di questi nodi contenitori ce n'è uno speciale, che è il nodo radice, da cui tutto parte la radice da cui parte l'albero da cui è appeso tutto. Che è il primo che creiamo e a cui tutti gli altri sono appesi. E il nodo radice è quello da cui parte, non potevo mettere più vicino se due slider, eh, da cui viene creata la scena. Eh, lo, lo stage, scusate, qua, qua è vuoto, ma vedete che qua c'è un root quando io creo una nuova scena devo indicare qual è il nodo radice da cui parte quella scena la scena abbiamo detto è in grado di contenere i nodi ma come fa a contenere i nodi? beh, gli passo il nodo principale e poi tutti gli altri se li trova però il primo glielo devo passare eh? noi questo ce l'abbiamo un pochino semplificato perché usiamo fxml per creare i nodi il nodo lo dice ce lo crea direttamente il file fxml e la scena ce la crea l'fxml loader Pardon. ok poi dicevamo questa è la struttura generale che avremo sempre il nostro lavoro è creare opportunamente i nodi e poi dargli dei comportamenti giusti l'altra la, cosa che conviene con cui conviene che prendiamo un po' di familiarità adesso qui non sto a e, scusate lo trovo qua sono i contenitori per costruire l'interfaccia uso queste classi quindi cosa c'è dentro la scena abbiamo detto i nodi i nodi non è solo una parola detta in italiano ma è il nome di una classe java della libreria javafx node, che è una classe astratta, è la superclasse di tutti i possibili nodi, quindi c'è di tutto lì dentro. In realtà dentro un node un node può essere a sua volta un nodo parent, cioè un contenitore di altri nodi, oppure no. Noi abbiamo due grossi, cioè, per, per quanto riguarda i, i, questo, questo diagramma fa vedere solamente i contenitori. Quindi vedete il nodo può essere un contenitore oppure un nodo foglia, cioè un controllo. Qui ci sono solamente i contenitori, ok? Questo diagramma. Perché diamo un'occhiata a quali sono i contenitori possibili. Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa tre contenitori diversi. Il border pane, che c'era già creato all'inizio dallo de, scene builder, che divide la, fi la finestra, però dico così poi la correggo meglio divide la finestra in 5 zone quella centrale, una riga in alto, una riga in basso e due barre laterali che si chiamano top, bottom, left, right and center e quindi un contenitore tipo border pane può avere da 0 a 5 figli non di più, 5 zone in ognuna delle zone può mettere un nodo figlio io ho detto, divide la finestra in cinque zone in realtà non è che divide la finestra in cinque zone divide il suo spazio in cinque zone se lui è il nodo radice, divide la finestra lo stage in cinque zone ma se lui è un border pen, lo posso infilare dove voglio anche, non ha molto senso ma lo posso fare, anche all'interno di un altro contenitore e quindi lui divide in cinque il rettangolo che gli viene passato da sua padre. poi abbiamo vi visto altri due contenitori più facili anche più versatili, H-box e V-box. H-box e V-box sono contenitori che possono avere invece un numero variabile di figli, da 0, 0 non serve molto, a n infinito, e tutti i figli che hanno li dispongono, H-box in orizzontale, V-box in verticale uno sotto l'altro. Quindi le giustappongono per il lato laterale, quindi sinistro. Lato destro di uno del precedente con lato sinistro del successivo, nel caso dell'H-Box, o lato inferiore del precedente con lato superiore del successivo, la V-Box. Abbiamo già la volta scorsa un pochino giocato annidando queste scatole, queste box, per poter ottenere il layout che volevamo. All'interno del, del blocco centrale di un border non posso mettere due o tre bottoni, devo mettere prima un contenitore che a sua volta contenga i bottoni. Quindi dobbiamo un pochino abituarci a giocare con questi costrutti per poter disegnare l'interfaccia che vogliamo. Ce ne sono altri, io avevo qua alcune figure che li spiegavano, allora, altri tipi di contenitori. Anchor Pain è eh, eh, Pain un nome astratto pannello sarebbe la traduzione italiana, significa contenitore, no? Qualcosa che contiene qualcos'altro. L'ancor pane permette di avere più figli e di ciascun figlio definisco la posizione ancorandolo a uno o più bordi. Cosa vuol dire? Che per definire la questo tratteggiato è l'ancor pane ci voglio mettere un nodo interno, questo nodo può essere a sua volta un v-box, può essere un bottone, può essere quello che vogliamo. E dove va a finire, dove viene messo questo elemento interno? Specifico la distanza, ad esempio, dall'alto e da sinistra, in pixel. Oppure la posso specificare da destra o dal basso. Quindi se voglio qualcosa che sia sempre sul bordo destro, posso inserirlo in un anchor pane specificando la distanza 0 dal lato destro io posso specificare tutte e quattro ma molto più spesso specificherò uno o due tendenzialmente due ancore e così man mano che l'ancor la, la, pain viene magari ridimensionato più grande o più piccolo segue la sua regola dentro ciascuno di questi pain ciascuno di questi contenitori ha un suo algoritmo che, che decide come posizionare uno di fine e lui dice io mantengo fisso le ancore e gli altri due lati li allungo, li accorcio perché non sono ancorati, non sono bloccati. Ma qui voi avrete nell'ancor pane quattro proprietà alta, basso, sinistra destra, potete scegliere quali di questi usare, non tutti necessariamente. Quindi si usa per fare appoggiare a sinistra, appoggiare nel basso, appoggiare a destra nell'elemento. Il border pane è quello che già conosciamo, di solito lo disegniamo così, col centro più grosso. Nessuno dice che il centro debba essere più grosso, dipende da qua c'è dentro, magari molto strano e quindi è questo quello che è più grosso, il botto. Però divide lo spazio che ha in 5 sottospazi, VBox e H box, vabbè, li conosciamo, prende lo spazio e allinea da sinistra verso destra, in questo caso un H gli elementi interni. Poi esistono altri pannelli, altri tipi di contenitore, ad esempio il flow che dispone gli elementi, un po' come se fosse un h cioè da sinistra verso destra ma poi, quando non ci stanno più, va a capo eh? e quindi, mentre la K-Box si allunga e rimane sempre su una riga eh, il quando finisce la sua larghezza laterale, cerca di andare a capo e sfrutta lo spazio in, in verticale in realtà, ciò che, questa figura è leggermente sbagliata perché sembra che D sia esattamente largo come A e E sia esattamente largo come B, non è detto se sono larghi uguali ti vengono allineati, se uno è più largo e l'altro più stretto ti vengono sghembi, perché ognuno occupa lo spazio che ha. Mm. Immaginate, che ne so, aprite una cartella che contiene delle foto, vi fa vedere l'anteprima delle miniature, delle fotografie. Ecco, questo è un effetto da flow pain, ma più ce n'è più ne mette dentro e va a capo. Se voi ingrandite la dimensione va a capo più volte, cioè ci stanno meno per riga. Mm. Questo è un po' il comportamento del flow pane. Si chiama flow perché c'è un flusso che va a capo. Uno stack pane è il più stupido di tutti. Lo stack pane ti permette di posizionare tanti elementi dentro il, tuo, il suo spazio, specificando le coordinate a cui posizionarli, tipicamente le coordinate dell'angolo in alto a sinistra assolute, quindi è meno, dal punto di vista del posizionamento è meno flessibile dell'anchor pane. Lui lavora su dimensioni fisse, mentre l'ancor pane è ridimensionabile con un minimo di algoritmo. Si chiama stack perché è in grado di impilare uno sull'altro le varie figli. E quindi ciascun figlio ha un suo ordine Z, Z uguale 1, 2, 3, 4, 5, per dire chi è sopra e chi è sotto e posso giocare su questo stack portando avanti dinamicamente, ma mentre l'applicazione gira portando davanti e dietro vari tipi di elementi. Come dicevo, è più stupido perché tutto il lavoro lo dobbiamo fare noi, di portare avanti e dietro l'elemento, di specificare le coordinate esatte che se l'utente ridimensiona la finestra, devo io, il programmatore, ricalcolare tutto. Io tendo a non usarlo praticamente mai questo oggetto qua. Il time pane è una sorta di flow pane, ma ragiona più allineato quindi divide va a capo un numero variabile di righe ma mantiene l'allineamento eh, cosa ci succede? che succede che magari se c'è una cosa stretta e lunga rimane con tanto spazio ai bordi se c'è una cosa invece larga e bassa rimane con tanto spazio sopra e sotto ma complessivamente gli elementi sono disposti a griglia sono allineati e coperti può essere meglio uno, può essere meglio l'altro dipende dai casi Oppure c'è quello più rigido che è il grid pane, che implementa effettivamente, immaginatevi una tabella, eh? tabella di Word. Tante righe, tante colonne, all'interno di ogni cella posso metterci degli elementi, un nodo, essenzialmente. Se ne voglio più di uno metto un contenitore che contenga più nodi. E quindi gli elementi li posiziono specificando righe e colonne in cui sono posizionati. In realtà il grid pane è un pochino più sofisticato perché permette anche di fare l'unione di due righe, l'unione di due colonne per creare degli altri. Quindi effettivamente è una griglia con un numero fisso di righe e colonne e in ogni casella posso decidere il contenuto. Ecco, questi sono sei, sette, 7 costrutti contenitori diversi e li immaginate di poterli combinare in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi vi create effettivamente il layout che volete. Pensate sempre però di disegnare su un foglio di gomma e non su un foglio di carta millimetrata. Di non pensare mai questo è esattamente largo 100 pixel e quindi poi ci metto questa iconcina a fianco che è alta così e riempie esattamente lo spazio. Perché poi prendete il, computer, il programma, andate a un vostro amico che ha uno schermo con una risoluzione più alta oppure più bassa e gli sballa tutto. Cerchiamo sempre di usare gli algoritmi di layout che i nodi hanno per fare in modo che l'interfaccia, per quanto possibile, sia adattabile alle variazioni della finestra, della risoluzione, dei font che gli utenti possono avere su varie varie piattaforme um, ok questo era un pochino il, il punto di partenza che volevo approfondire sui contenitori per essere un, un po' più diciamo così agili nel lavorare e poter fare le nostre scelte allora io adesso andrei avanti ad approfondire un pochino i nodi ma lo facciamo su un esempio, non sulle slide allora io ho pensato per voi, dicevo, un esercizio estremamente emozionante un gioco che avete sempre sognato di fare un gioco indovina il numero cioè il computer inventa un numero pensa a un numero casuale in questo caso tra 0 e 10 perché la difficoltà è facile e voi dovete indovinarlo. Okay? Allora io ho buttato giù dei mockup grafici, questo è su puro grafico, è un programma di disegno questo, non è fxml, non c'è java qua. Ho ragionato un attimo su come potevamo impostarlo. Prima di buttare giù il programma è meglio ragionare su che cosa vogliamo ottenere poi ci arrivano tre gradi. Allora io mi sono immaginato una prima videata, poi sicuramente tra di voi c'è qualcuno più bravo di me a fare interfacce, a fare layout, a pensare io sono abbastanza una capra in questo, no? per cui se vi viene più da pensarlo più bello, magari lo miglioriamo. Io ho pensato una cosa così, cioè all'inizio parte, tu devi scegliere il livello di difficoltà e poi dici avvia, parti, ok? Quindi in questa tendina io pensavo di scegliere un livello di difficoltà 10, 100, 100 fatto indovino un numero tra 1 e 10 tra 1 e 100, tra 1 e 1000 e poi schiaccio inizia per iniziare la partita quando inizia la partita la interfaccia diciamo che è più ricca perché mi permette di inserire il tentativo del numero che secondo me è il numero segreto da indovinare e poi pensavo, inserisci un numero, schiaccia il bottone prova e poi lui mi dice no, se ho indovinato oppure no sotto mi fa il conteggio dei tentativi fatti io mi sono immaginato così impostiamo un numero massimo di tentativi che chiaramente dipenderà dalla difficoltà del gioco perché se tu fai indovinato un numero tra 1 e 1000 non ha senso indovinarlo in 5 tentativi sapete che eh, se giocate bene con logaritmo in base 2 del, del numero massimo dovete riuscire sempre a indovinarlo se no siete delle scarpe e, perché ogni volta di mezzo devo uscire di mezz'alto poi magari ci teniamo un po' di margine ma decidiamo il numero massimo di tentativi quindi l'utente può fare due cose in questa videata può fare due cose uno inserire un nuovo tentativo un altro abbandonare la partita cioè il bottone inizia si è trasformato in abbandono perché è troppo difficile eh? oppure magari perdi perché hai superato il numero di tentativi però puoi uscire per questi due motivi qui inizia la partita, fa un tentativo ho già i tentativi fatti a un certo punto inserisco il tentativo 9 e lui mi dice è troppo grande quindi di fatto rimango in questa interfaccia in cui compare un messaggio che è relativo all'ultimo numero che ho inserito la difficoltà di questo gioco è anche che non vedo i numeri precedenti che ho inserito devo ricordarmeli io, se no sarebbe troppo facile so solo l'ultimo che ho inserito perché è rimasto lì e l'indicazione è se era troppo grande o no e inesorabilmente i tentativi aumentano okay? ogni volta che faccio una prova prima o poi magari già zecco e ho inserito il numero giusto adesso per sotto è rimasto 9, facciamo finta che ci sia 6 perché è il numero giusto e ho indovinato, può capitare indovinato, può anche capitare perso cioè nel caso in cui il numero di tentativi fatti arrivi al massimo allora, quando sono arrivato alla fine della partita, o perché ho indovinato, o perché ho perso, che cosa posso fare? Beh, posso di fatto reiniziare una partita nuova e non posso più giocare con questi bottoni. Non posso più inserire ulteriori tentativi. O perché ho finito i tentativi massimi, o perché comunque ho indovinato. E quindi riscelgo di nuova difficoltà, faccio inizio e riparto da capo. Vai. Fai quello che voglio. Ecco qua. Ah sì, riparto da capo, riparto dal gioco della partita nuova. Quindi queste sono un pochino le videoteche che mi sono immaginato. Questo mi dice che noi abbiamo una manciata di variabili di cui tenere traccia. Innanzitutto dobbiamo sapere qual è il livello di difficoltà che l'utente ha scelto. Dobbiamo sapere qual è l'ultimo tentativo fatto dall'utente, qual è il numero segreto... A indovinare quanti tentativi ha fatto giusto? queste quattro cose mi servono in più devo sapere vedete che qua cambia l'interfaccia nella fase iniziale o finale è uguale in certo senso sono attivi questo menu a tendina e questo bottone e questi invece non sono attivi. Nella fase di gioco, invece, questi due sono attivi, cioè l'utente ci può lavorare, ma nella tendina non la può più toccare. Quindi, in qualche modo, gli elementi dell'interfaccia si devono un pochino adeguare a seconda della fase del gioco. Dovrò abilitarli o disabilitarli, dinamicamente. A seconda della fase del gioco, quindi avrò bisogno di avere almeno una variabile booleana oppure qualcosa del genere che mi tenga conto se la partita è già iniziata oppure no. Perché se è già iniziata, devo permettere di inserire i tentativi, se invece non è, non è ancora iniziata, oppure è già terminata, non devo permettere di inserire i tentativi, bensì devo permettere di ricominciare la partita. Ok? Allora proviamo a impostare questa cosa qui, se vi piace. Eh uh, l'eclipse era qui Oggetto. JavaFX esercizio indovina numero ricordiamoci di non premere finish perché dobbiamo arrivare a questa videata per inserire il nome del package e il nome del file fxml che vogliamo hitbolito tdp numero chiamo così il package e voglio che il progetto sia fatto in fxml mi va bene a partire da un border pane lo chiamiamo numero, anziché indovina numero sarebbe un po' lungo e creo un nuovo progetto normale che chiamo numero, essenzialmente esercizio indovina numero contiene il suo interno solito main, controller, numero.fxml e partiamo da lì. Partiamo dall'interfaccia. Cerchiamo di ricostruire in eh, JavaFX, con, quindi con un simbuilder, l'interfaccia che abbiamo disegnato a mano. Adesso qua proiettore si diverte a farci lavorare bene, e quindi la parte sinistra non si vede, così dovrebbe vedersi un po' meglio. Allora, abbiamo il nostro border pane sotto, vedete che ha cinque elementi sottostanti, i contenitori che abbiamo visto prima, in questa sezione containers ci sono tutti, in realtà ne vedete molti di più, quelli che vi ho fatto vedere prima sono quelli di base, poi ci sono altri più sofisticati tipo flow, grid, lackabox, l'abbiamo visto ci sono altri più sofisticati che se volete potete andarvi anche a vedere a giocare l'accordion significa fisarmonica eh? è questo è questo che c'è anche qua nel sim builder che permette di compattare tante cose e espanderne una sola per volta no, quindi se vi serve è un po' esoterico diciamo, così. in questo caso ehm... E gli altri che potrebbero essere utili, ve lo cito solo, è il tab pane. Se avete le interfacce che hanno molti elementi, volete avere le linguette in testa per poter passare uno all'altra, l'una all'altra nelle sottopagine. Quindi questi due sono, rispetto oltre a quelli che abbiamo visto, potrebbero essere utili. Vabbè, rimaniamo al nostro problema però. Abbiamo il nostro border pane, dobbiamo popolarlo con un po' di controlli vari pensiamo all'interfaccia che abbiamo visto pensiamo a questa videata qua che... no, aspetta, questa qui è quella che ha tutto essenzialmente dentro qui abbiamo, se vogliamo, un titolo in alto una prima riga che contiene tre elementi una seconda riga che contiene due elementi una terza riga che contiene un messaggio e poi c'è questa parte sotto vediamo se riusciamo a farla quindi è un'impostazione abbastanza verticale, io ci vedo al centro una bella V-Box con tanti blocchi uno sotto l'altro. Ciascun blocco si sviluppa in orizzontale. Quindi dove è finito lo Sim Builder? Vabbè, io ci metto un titolo nel top. che è il titolo dell'applicazione poi il centro sarà una sequenza verticale di elementi noi dobbiamo fare l'esercizio proprio di vederci delle linee di tagliare, no? di affettare in orizzontale questa interfaccia e chiederci che cosa c'è su una fetta la prima fetta è quella difficoltà 10 abbandona quindi la prima fetta ha un H-box, quindi un sviluppo orizzontale, di tre elementi. Una label, un menu tendina, che non sappiamo ancora come si chiama, ma lo troviamo, e un bottone. Quindi il primo elemento è un H-box. La prima fettina verticale è un affettatore orizzontale, che contiene al suo interno, abbiamo detto, una label, Una tendina, come si chiama, andiamo a vedere i vari controlli, eccolo qua, ci sono, ci sono due controlli che somigliano a quello che vogliamo, fatemeli mettere qua, uno si chiama choice box e l'altro si chiama combo box, eh, sono, sono simili, fanno quasi la stessa cosa, Dice, ma perché ha messo due cose che sono praticamente uguali? Ah perché in realtà una è più vecchia e l'altra è più nuova. Nel senso che la prima, la Choice Box, esisteva già delle versioni vecchie di JavaFX, la Combo Box invece è stata inserita dopo. E ha più funzionalità, è più comodo da usare. Quindi è quella che scegliamo noi. Si chiama Combo perché è la combinazione, volendo, questa può anche funzionare come combinazione di un inserimento di dati oppure scelta di un valore da una tendina. Questa la metto a fianco dell'etichetta e poi mi serve un bottone da mettere ancora a fianco. Qui. Ovviamente è tutto schiacciato, non si vede niente perché ho dei vincoli di layout che non voglio avere. Quindi rimuovo. rimuovo i vincoli di layout e dico senti cara interfaccia adattati tu al tuo contenuto così siamo sicuri di vedere tutto quindi questa etichetta l'avevamo chiamata difficoltà se non sbaglio sì. qui dentro ci dovremmo mettere dei numeri, beh ci, serve, ci basta anche più stretta effettivamente in questo caso la, computer, la dimensione ecco, normale del bottone, questo qui cos'è? Combo box, ok. E poi il bottone era, poteva essere inizia oppure abbandona. La prima volta inizia. Allora qui possiamo scegliere... Abbiamo un bottone che cambia faccia. No? Vi ricordate? All'inizio qui c'è scritto inizio la partita, o anche alla fine, alla finale c'è di nuovo scritto inizio la partita, e durante il gioco invece questo bottone si trasforma in abbandona. Ce lo possiamo gestire in due modi diversi. Possiamo avere un bottone solo, cioè un elemento solo, un nodo solo bottone, e a un certo punto gli cambiamo il nome. Set text, gli cambio il nome, e a questo punto compare una scritta diversa. Oppure ne posso avere due diversi, sovrapposti. Pen, eh, lo stack pen che dicevo prima agli oggetti sovrapposti e poi li posso portare avanti e indietro e quindi porto davanti e dietro quello che mi serve in quel momento io per ora lo farei con un bottone solo cioè per non mettere ancora un altro pen in più però sono due modi diversi di gestire la stessa cosa quindi per ora lo chiamo inizia e poi gli cambierò il nome man mano che andiamo avanti E questo completa la prima riga. La seconda riga, tentativo prova. Allora, ho un'altra H-box. Da mettere in coda alla prima. Ok, l'ho subito sbagliato perché l'ho messa dentro. Eccola qua. Così, ce l'ho fatta, sopra, sotto. Anche questa. E cosa contiene? Conterrà una casella di testo in cui si inserire il tentativo e il bottone. Quindi è chiaro che dobbiamo avere bene in mente cosa vogliamo ottenere perché fino a quando l'interfaccia non è finita è tutto totalmente collassato, cioè i contenitori vuoti hanno 0 pixel che non li vedo. Eh? Però poi non abbiamo difficoltà a immaginarceli. Allora text field dentro l'h-box e poi un bel bottone a fianco. Il bottone si chiama prova. E questa casella di testo magari la facciamo un pochino più piccola e gli impostiamo uno sfondo prompt text, il tuo tentativo. Poi ci serve uno spazio in cui poter inserire i commenti, che potrebbe essere anche, dobbiamo scrivere questa cosa sotto, Aspetta, questo. questo messaggio. Quindi, se vogliamo, possiamo mettere un altro Hbox con dentro una label potremmo anche mettere direttamente la label ma non, non vorrei se mi servisse poi qualcos'altro dopo quindi qua ci metto chissà se riesco stavolta a trascinarla nel posto giusto in fondo lì brava dove ci metto una label qua dentro vieni però ci metto un testo hai vinto solo per vedere lo spazio poi dovremo cancellarlo no? e poi abbiamo altri due elementi in fondo che sono i tentativi fatti e questa se riusciamo a trovare un elemento che ci faccia vedere no? che percentuale siamo dei tentativi allora, tentativi fatti sono di nuovo un'altra etichetta quindi faccio di nuovo lo stesso gioco tu. con una label e scrivo tentativi fatti due punti xx e poi vediamo se c'è un elemento che mi faccia vedere. Eccolo qua, progress bar. Posso metterlo qua sotto. Adesso non si vede. Fa questo. Ha una proprietà che si chiama progress che va da 0 a 1 e se è 1 è tutto pieno, se è 0 è vuota io la dovrò, dovrò impostare l'elemento con la frazione che voglio mm? mettiamola a metà così si vede adesso questa cosa qui contiene gli elementi che ci servono anche se di una bruttezza inaudita no? perché questa cosa qui allora fatemi salvare magari Questo è l'effetto, questo è ciò che volevamo ottenere, questo è ciò che abbiamo ottenuto. Spostati. Ah, difficoltà, una tendina, inizio, è tutto, è tutto schiacciato, no? Però essenzialmente ci sono le cose che volevamo, dobbiamo giocare, dovremmo giocare sulle dimensioni dei caratteri, sugli spazi, sull'allenamento centrato, anziché tutto a sinistra, eccetera. e quindi lavorare sulle varie proprietà di layout dei vari box che ho inserito per quello che ho messo ogni elemento dentro un suo box perché poi dopo me lo voglio poter giocare per cui ad esempio una cosa che potrei fare subito ma non voglio perdere troppo tempo oggi nell'impostare il layout è dare un po' di spazio nella successione verticale adesso sono tutti appiccicati no? ma questo, il V-box fa quello fa combaciare i due elementi, io non li voglio far combaciare voglio dargli un po' di spazio allora in ogni box c'è un attributo spacing che dice quanto spazio c'è tra la fine di un elemento e l'inizio del successivo diamole un 10 pixel di aria no? e così come magari nelle varie H-box anziché tenere tutti appiccicati gli do uno spazio, non so, un 5 potrebbe bastare. Poi questi bottoni qua, ad esempio, l'hai vinto il tuo tentativo, lh contiene gli elementi, mi piacerebbe che anziché allinearli a sinistra, li allineasse al centro. Allora io posso impostare l'allineamento, qui sono nell'H-box e imposto l'allineamento dei figli che contiene, Tac, è già un pochino meglio, ovviamente no, era così, qui sono su questa H-box della seconda riga, contiene due nodi che sono allineati a sinistra, se io metto centro, somiglia già un pochino di più a quello che volevamo fare, la stessa cosa lo posso fare su questa il fatto di essere messo al centro non è una proprietà del nodo, del bottone, ma del contenitore che è il contenitore che decide dove, sta, dove finirà il nodo, dove finirà il controllo. No? Quindi deve sempre pensare a al gradino in su. Ehm, questo anche lo posso mettere al centro e questa etichetta viene centrata. Poi magari questa etichetta, a questo punto l'etichetta, la cambio di colore, la volevamo magari rossa. la volevamo magari più grande anche i tentativi fatti lo potrei volere la sua H-box lo può centrare e così via no? sempre brutto ma il top gli do un po' di margine sotto dall'elemento top all'elemento center do un pochino di margine questa etichetta la faccio somigliare un pochino di più a un titolo ad esempio in grassetto un pochino più grande e è sempre brutta ma un po' meno di prima allora le operazioni che ho fatto adesso, tutte le operazioni che ho fatto adesso, le ho fatte andando a impostare delle proprietà direttamente sui nodi. Queste proprietà le sto impostando nell'fxml, ma sappiate che qualunque proprietà io possa impostare da qui, la posso anche impostare direttamente da codice Java. Set, nome della proprietà e ci metto ciò che voglio. Le proprietà visuali, cioè il colore, la spazzatura, eccetera, le potrò anche impostare tramite foglio di stile. Quindi potrei lasciare l'interfaccia così brutta, poi gli applico il foglio di stile e cambio tutte le spazzature in un file separato non modificando direttamente l'FXML. Sono poi scelte che facciamo. Ok, adesso questa interfaccia c'è ma è morta. Dobbiamo dare dei nomi agli elementi in modo che dal programma Java li possiamo agganciare. Dobbiamo fare due cose chiederci quali sono gli elementi che dal controller ho bisogno di vedere, dei quali voglio leggere le proprietà o scrivere le proprietà, e quindi a questi dovrò dare un nome, perché vengono iniettati nel controller, le variabili corrispondenti, e quali sono gli eventi ai quali l'interfaccia dovrà reagire. Quali sono gli eventi ai quali l'interfaccia dovrà reagire eh, sono essenzialmente i due bottoni bottone inizio e bottone prova allora tutto questo lavoro lo facciamo nel pannello code fxid identifica la variabile nel java, nel controller che farà riferimento a questo nodo On action, eventualmente, oppure on qualche cos'altro, rappresenta il metodo che verrà chiamato quando l'utente compirà l'azione, oppure il drag and drop, oppure la scelta, eccetera, sull'elemento corrispondente. Allora, il menu a tendina non, genera, non ci interessa generare eventi, non ci interessa che venga fatto qualcosa quando l'utente apre la tendina, quando lo chiude, eccetera, ma solamente quando preme il bottone fianco. Però questo qui ci interessa, questo qui è una choice box, no, combo box scusate. Chiamiamolo box difficoltà. Difficoltà. Scritto giusto, sì. Difficoltà. Sì, sembra scritto giusto. Poi questo è il bottone. Uh, mi serve poterlo vedere da codice perché come minimo devo cambiargli la scritta sopra ricordate quindi lo chiamo button start stop e come azione anche lì un do start stop inizia era troppo lunga scusatemi se lo scrivo in inglese cioè quello è il bottone di parti e fermati. Questo è il nome del bottone, do button start stop. Mentre do start stop è il, nome del metodo, scusate, è il nome del metodo che verrà chiamato dentro il controller ogni volta che l'utente premerà quel bottone. E poi saremo noi che dobbiamo sapere se è uno stato o uno stop a seconda dello stato della partita. Poi il tuo tentativo lo chiamo txt prova, la prova dell'utente, il bottone prova mi scatena un'azione che chiamo do prova. Non mi serve avere un riferimento per questo bottone nel codice Java perché né devo leggere degli attributi né devo modificarli, quindi una variabile in mente se volessi potrei chiamarlo, anche, non so, button prova, quello che è, ma non lo inserisco perché non mi serve, non lo uso. Uso sicuramente la casella di testo perché dovrò leggere che cosa l'utente ha scritto e uso l'evento generato dal clic sul bottone di prova perché mi deve chiamare il metodo che va a controllare l'evento. Poi ho due messaggi che dovrò sicuramente modificare, questo hai vinto e questo tentativi fatti, sono due label, quindi lo chiamo label vinto che potrebbe anche essere perso chiamiamolo vinto perso e poi un'altra label lbl tentativi e in fondo a tutto abbiamo questo elemento che è una progress bar eh, chiamiamola pbar pb, progress bar tentativi di cui ovviamente dobbiamo cambiare la, la pienezza, no? la percentuale di... Quindi abbiamo dato nomi a tutti gli elementi di cui pensiamo ci possa servire un riferimento in java, salviamo, adesso ovviamente queste scritte qua le dovremo poi far sparire, no? per ora le teniamole, così ci orientiamo, no? vediamo tutto ciò che serve, poi nella versione finale le metto disabilitate o invisibili, oppure tolgo il testo in modo che non parta una videata, così hai vinto tentativi XX ma questo... ce ne occupiamo in fase di inizializzazione ok, avendo fatto tutto questo, quindi cosa abbiamo fatto? impostato i nodi allineati alla delle meglio dato i nomi agli elementi che ci servono a questo punto abbiamo finito il lavoro da designer e iniziamo il lavoro da programmatore Ci prendiamo il controller nudo, lo facciamo generare full, che contiene al suo interno tutte le cose che abbiamo inserito, e copia e incolla dentro il numero controller.java, che finora era una classe vuota. Allora, proviamo a vedere se questa cosa parte. Come al solito togliamo sti 400-400 che è la dimensione della finestra perché la nostra la finestra è diversa. Prego. Sì, dallo, dallo scene builder, qui abbiamo view, show, sample, controller, skeleton. In fondo l'ultima voce del view e ti fa, apre questa finestra con lo scheletro del controller ricordate di mettere anche full come opzione perché così vi crea un metodo che si chiama initialize e ci serve prego ovviamente ogni volta che cambiate i nomi o aggiungete degli elementi dei nomi eh, dovete andare a riprendere i pezzettini che vi servono andandoli a prendere da questo codice del, oppure lo fate a mano ecco, ma visto che l'informatica è per i pigri è meglio prenderli già fatti allora, questa, lanciamo il programma, e fa schifo, non c'è, ho fatto run e è venuta fuori questa cosa. Cosa è successo? Succede spesso. È successo che io ho editato l'fxml da fuori Eclipse, e quindi Eclipse non si è accorto che l'ho modificato e sta continuando a lavorare con la versione vecchia, cioè quella iniziale. Per far sì che Eclipse ne accorga basta che io apra l'FXML, tenetelo aperto in un tab e adesso dovrebbe partire la finestra mia. Quindi tutte le volte che fate una modifica sull'FXML vedete che la regione del programma non è. Eh, sembra che non l'abbiate fatta, eh, perché Eclipse non se ne è accorto quando compila il progetto. Allora basta semplicemente tenere un tab aperto sul file fxml, aprirlo andarci dentro, lui per, le, per visualizzare il file si è poi che cambiato, è ricarica quello nuovo è un po' ok qui posso cliccare dappertutto in realtà è sbagliato, non dovrei poter cliccare ovunque ci arriviamo per gradi ad abilitare o disabilitare ciò cioè che mi serve però questo è già il programma vero, non è solo il preview questo lo sto generando io col mio programma un po' di margine ci vorrebbe eh? ai bordi. Ok, adesso lavoriamo nel controller. La prima cosa che notiamo qual è? È che questa tendina dovrebbe contenere dei numeri, non li contiene. Allora, cerchiamo di capire come fare a inserirli. allora andiamo a prendere questo elemento si chiama combo box eh... andiamo a prendere, fatemi cliccare su uno qualunque di questi che vada a prendere la documentazione se voi cliccate sul nome di una di queste proprietà vi si apre automaticamente la documentazione di Java su quel nodo. Adesso devo stringere il browser. E in questo caso mi dà, ovviamente questa è una proprietà di una classe che è in questo caso Combo Box, noi andiamo a prendere la combo box che è la nostra classe. Quindi la documentazione di Java normale, la classe combo box, qui ci racconta che cosa fa e come funziona. La combo box contiene una lista di oggetti, che sono quelli mostrati quando la clicchiamo, di cui uno è selezionato. Allora noi abbiamo delle proprietà, c'è una proprietà items, che è una lista. Vedete qua cosa fa? Prende la combo box, getItems, prende la proprietà items della combo box, che è una lista, e ci aggiunge roba dentro qui ho usato un add-all add-all è il metodo di list, è quello che già conosciamo delle collection in questa lista aggiunge elementi in questo caso questa era una lista, una combo box che conteneva degli oggetti tipo rectangle vabbè, noi, noi siamo dei numeri interi quindi è più facile quindi per decidere che cosa visualizzerà quella combo box quella tendina quando sarà aperta dovrò aggiungere degli, item, degli elementi alla proprietà items della combo box stessa e per sapere qual è quello selezionato allora qui c'è una proprietà items che è quella che ci interessa e poi c'è una proprietà value la proprietà value è il valore eh, scelto dall'utente, okay? all'interno della combo. Qui ci servono queste due proprietà. All'inizio ci serve impostare gli item, quindi dobbiamo creare una lista, ma una lista di cosa? Una lista è un termine generico, infatti, vedete che la combo box è parametrizzata con un tipo generico, è una classe generica combo box. Combo box di cosa? Di T. T cosa? T è il tipo degli elementi che ci mettiamo dentro. Se sono semplicemente dei testi, possono essere delle stringhe. In questo caso sono dei numeri useremo Integer, un oggetto che rappresenta dei numeri. Ma in realtà possiamo creare combo box contenenti oggetti di qualunque tipo. Non, solo, non necessariamente oggetti base. Semplicemente la, la combo box registrerà riferimento agli oggetti, qui la documentazione fa esempio dei rettangoli, che hanno delle proprietà, dimensione, colore, quello che volete, cosa viene visualizzato nella combo box? Il toString dell'oggetto. Cioè la combo box, per visualizzare le sue voci, prende l'oggetto che gli passate, chiama il metodo toString sull'oggetto stesso e visualizza ciò che avete implementato voi come rappresentazione stringa. Okay? quindi noi cerchiamo sempre di ragionare oggetti e poi quando l'interfaccia avrà bisogno di visualizzare qualcosa si fa un toString ma non pensiamo mai di metterci nella combo box la stringa e poi dalla stringa capire qual era l'oggetto no? non facciamoci mai del male allora nella pratica io devo riempire quella tendina dov'è che la riempio? che metodo posso usare per il controllo? e eh, nessuno, nel senso che i metodo do prova, do start stop eccetera vengono chiamati solamente quando l'utente clicca sul bottone io la tendina la voglio popolare prima lo posso fare in questo metodo che si chiama initialize il metodo initialize del controller viene chiamato automaticamente appena il controller viene creato non è il costruttore del controller viene chiamato un pochino dopo Quindi l'FXML loader carica i nodi, istanzia il controller, inietta le variabili, per quello non è il costruttore, prima devo iniettare le variabili, poi chiamo il metodo initialize. Il metodo initialize viene chiamato prima che l'utente abbia la possibilità di interagire con l'interfaccia. E quindi mi permette di completare l'inizializzazione dell'interfaccia, se c'è qualcosa che va fa fatto a codice e che non fosse già compreso nell'FXML, che non si potesse o non volessimo fare nell'FXML. Quindi sicuramente noi possiamo aggiungere degli elementi alla nostra combo box. Attenzione che quando l'abbiamo definita in fxml, la combo box, beh, lo scene builder non aveva la minima idea di quale sarebbe stato il tipo di oggetti che volevamo inserire in quella combo box. Per cui me l'ha definito come combo box di punto interrogativo, non lo so. Siamo noi che a questo punto sappiamo che deve contenere degli interi non minuscolo ma integra con la maiuscola che è l'oggetto che rappresenta il numero intero no? quindi avendo definito box difficoltà come una combo box che contiene interi la sua proprietà items sarà una lista di interi se avessi definito la combo box come una combo di string la proprietà items sarebbe stata una lista di string e così via eredita il tipo della della casella, quindi io posso prendere button, eh, no scusate, si chiamava box difficoltà. Punto, e qui ho tutti i metodi del mio box difficoltà. I due che ci interessano oggi sono sicuramente getItems, che, che è qua e vedete che è una observable list, ben, tipo di lista integer quindi mi restituisce già una lista di interi, vuota l'ha già creata lui la lista, non la devo creare io ok? e più avanti ci servirà un get value che è qua sotto che cosa, guardate cosa mi restituisce, getValue? integer di nuovo, cioè il tipo che ho scelto io il tipo di oggetto che è stato memorizzato dentro la casetta quindi è un tipo pienamente generico io gli specifico qual è il tipo di elementi che contengo e tutti i metodi si adattano ovviamente al tipo di elementi allora in questo caso mi serve getItems al quale a questo punto è una lista eh. quindi il punto vedete gli stessi metodi che sono nelle liste Qualcuno in più perché è sì. una lista osservabile, quindi può aggiungersi le list che più avanti. Ma add, add e add sono delle e Il clear per azzerarla, contains sono i metodi della lista. Quindi io potrei aggiungere in questo caso, diciamo, 10, non so, 100, 1000. Io ho scritto i numeri avrei dovuto in generale costruire dei nuovi oggetti new integer di 100 ma per fortuna Java fa, il cosiddetto autoboxing boxing quando prende una variabile normale e c'è un tipo oggetto, ha bisogno di un tipo di oggetto compatibile con la variabile e se la costruisce da solo. Quindi qua dentro non ci sono scritto ma c'è scritto new integer 10, new integer 100, new integer 2. Non l'ho scritto perché se lo scrive già da solo. Allora, se è vero quello che vi ho detto, a questo punto, lanciando il programma, dovremo tro trovare la tendina popolata con questi valori. Questo non è il numero 100. Quello che vediamo qua è una stringa 100, 0, che è la rappresentazione toString dell'integer che vale 100 quando però io seleziono il 100 viene selezionato all'interno dell'oggetto il getValue mi dà l'oggetto integer 100 adesso con un integer è quasi un discorso troppo di pignoleria no? quando useremo oggetti diversi chiaramente questa differenza tra cosa viene selezionato, cioè l'oggetto e cosa viene mostrato, cioè la stringa sarà molto più evidente ok primo pezzo l'abbiamo fatto a questo punto dobbiamo cominciare il gioco vero e proprio, cioè tendenzialmente l'utente cosa farà? inizia schiaccia su start, start, stop allora dicevamo e dobbiamo dichiararcele questo qua momento lo richiamo dentro il controller perché è l'unico interesse che abbiamo poi ci ragioneremo meglio la settimana prossima e decideremo che mettere queste cose dentro il controller non è il posto più adatto. No? Ma andiamo per gradi. Queste sono le variabili effettivamente di logica del gioco. Allora, sicuramente mi serve una variabile che contenga il numero massimo che è stato scelto dall'utente. No? La chiamiamo difficoltà. Mi serve una variabile, perdono, private, sempre private, una variabile che sappia qual è il numero segreto da indovinare. Poi io devo sapere sicuramente l'ultimo tentativo, devo chiamati prova, le prove dell'utente, cosa l'utente ha provato a scrivere. Vediamola come commento. Poi abbiamo eh, il numero di tentativi già fatti. e il numero massimo di tentativi permessi. Decideremo in funzione del numero scelto di difficoltà. Credo che con questi cinque numeri riusciamo a giocare la partita. Allora, da dove inizia la partita? Inizia da start. Quando l'utente preme il bottone inizia. In realtà quel bottone, abbiamo detto, serve in due momenti. Quando inizio e quando abbandono. E il mio controller deve sapere in ogni momento se la partita è già iniziata oppure no. Cioè, qui se c'è un numero da indovinare... Allora, in modo più semplice, vediamo se poi ci basta, se non ci basta lo complicheremo: sarà definirci un'altra variabile, chiamiamola in-game, che ci dice se la partita è già iniziata. Se in-game è true, è vero, vuol dire che siamo nel bel mezzo di una partita. Se è falso, vuol dire che la partita non è ancora iniziata o è già finita. all'inizializzazione io dovrò mettere in game falso Inizializzo la logica di gioco dicendo ok, quando l'interfaccia parte si predisponga in modo che il gioco non sia ancora partito Poi dovrò fare un po' di pulizia, anche qua. cioè cancellare le scritte che non servono. Ma prima pensiamo alla logica del gioco, poi pensiamo all'estetica. Quindi vuol dire che il do, start, stop avrà comportamenti diversi. Se siamo in gioco, lui di fatto funziona da abbandona. Altrimenti, se non siamo in gioco, funziona da inizia. Giusto? e se funziona da abbandona alla fine in game diventerà falso e se funziona da inizia significa che alla fine in game diventerà vero eh, qui ci manca il codice ovviamente inizia devo fare ciò che serve per preparare una partita nuova e poi dico al gioco guarda che adesso la partita è iniziata, in game uguale true. Questa variabile in game i vari metodi dovranno consultarla per sapere cosa fare sempre, no? Allora, cosa devo fare per iniziare una partita? Beh, come prima cosa devo sapere qual è il livello di difficoltà scelto dall'utente e quindi inventare il numero segreto. come faccio a scegliere qual è il livello di difficoltà scelto dall'utente? me lo dice la, la box difficoltà punto get value quindi difficoltà che è una variabile che ho definito prima uguale box difficoltà punto get value questo è già un intero non devo fare un, un parsint per leggere la stringa e convertirla in intero è già un intero, è preciso non ci possono essere errori qua quindi l'utente avrà scelto un numero intero tra quelli che gli ho predisposto io poi a meno di errori poi scelgo il numero casuale come un numero random tra 1 e livello di difficoltà. Quindi segreto uguale mat.random si chiama, no? Mat.random estrae un numero casuale tra 0 e 1. Reale, un double. Noi vogliamo convertirlo in un intero tra 1 e, e la difficoltà massima quindi questo qua lo prendo lo moltiplico per la difficoltà ne prendo la parte intera e gli sommo 1 quindi il random è tra 0 e 1, 0 compreso 1 escluso numero reale moltiplico per difficoltà facciamo che sia 1000 diventa un numero reale compreso tra 0 compreso e 1000 escluso, quindi al massimo 999,99, tronco int davanti, faccio il a int, quindi converto un valore in int che tronca la parte decimale, e quindi ho un numero intero tra 0 compreso e 999 compreso, 1000 non si trarà mai fuori, più 1, ho un numero intero casuale tra 1 e 1000 ok? tentativi allora tentativi devo impostarlo no? tentativi uguale 0 finora non ho fatto nessun tentativo max tentativi uguale Ecco qua, in realtà dovrei impostare il numero massimo di tentativi compatibile con le difficoltà che ho scelto. Per cui, su se la difficoltà è 10, dovrebbe bastare, dunque, lo in base 2 di 10, cioè di 16, che è 4, no? Quindi, con 4 tentativi, devo riuscire a indovinare qualunque numero tra 1 e 10. non ce l'ha fatta, Sì, che ce l'ha fatta eh, da 1 a 100 bastano 7 tentativi da 1 a 1000 bastano 10 tentativi perché 2 alla 10 fa 1024 eh? quindi in realtà qua dovrei fare il logaritmo in base 2 del numero di tentativi arrotondato l'intero superiore più magari, sai, se vogliamo dargli un po' di margine dire, sì, da 1 a 10 non quattro tentativi è il minimo matematico però se ti distrai un attimo magari con cinque tentativi te lo buono lo stesso ma quindi qui dietro c'è la formuletta ma c'è anche la logica del gioco come lo imposto allora io potrei impostarlo in due modi adesso mettiamoci dentro la formuletta però io potrei pensare ma guarda che magari su mille, da uno 10 tentativi, è vero che matematicamente se tu ogni volta gli metti le tue chance ci arrivi ma eh, è troppo difficile allora potrei pensare che l'oggetto box difficoltà dentro potrebbe registrarsi sia il numero di tentativi scusate, cioè sia il livello di difficoltà sia contemporaneamente il numero di tentativi che noi come progettisti del gioco diciamo che sia adeguato in quel caso cioè quello che sto pensando è metterci dentro questa box non degli integer puri e nudi, ma un oggetto che chiamo livello di difficoltà. Questo oggetto dentro ha due campi. 10-10.0, cioè il numero massimo, e il numero di tentativi che intendo dare per quel livello di difficoltà. Così la tendina mi dà già l'oggetto che contiene dentro precalcolati i valori che mi servono. No? Così non lasciamo tutto alla matematica. Però è un'espansione un possibile, io intanto do suggerimenti se poi volete giocarci. Um, in, in vediamo un po' logaritmo io devo prendere logaritmo in base 2 che non c'è quindi devo prendere logaritmo scusate sì, logaritmo naturale di, di A di, eh, come si chiama? difficoltà diviso il logaritmo di 2. Eh. Logaritmo di difficoltà, diviso il lo logaritmo naturale della difficoltà, diviso logaritmo naturale di 2 fa il logaritmo in base 2 della difficoltà. Fate sì, se non lo dico ai vostri provi di analisi. Eh. E questo, magari ci sommo 1 e poi lo converto in un intero eh, quindi ho fatto il logaritmo in base 2 della difficoltà, più 1 di buona misura e convertito in intero funziona sta formula e eh, devo provarlo ma per provarlo io potrei ad esempio quindi qui siamo nell'azione che fa il bottone inizia già impostare qua questo tentativi fatti posso già mettere 0 su e quindi vedo il numero che è uscito no? premo, comincio a premere il bottone e vediamo cosa succede tanto devo farla questa frase quindi quindi dovrò, a questo punto ho pronte le variabili che mi servono. In game eh, le difficoltà segreto sono tutte, no? Mi manca qualcosa. L'unica variabile che non ho usato è prova, ma non lo so ancora perché l'utente non ha ancora fatto nessuna prova. A questo punto pre, eh, modifico l'interfaccia utente, mostrandogli le cose che devono essere mostrate. In, in particolare la label che si chiamava tentativi, la imposto e ci metto dentro cosa? Ci metto dentro string.format tentativi per 100d su 100d virgola il primo argomento è il numero di tentativi, il secondo argomento è il max dei tentativi. e Vado un po' capo spesso perché la finestra è stretta. Quindi ci scrivo tentativi, numero, fratto numero. E questi numeri sono rispettivamente il numero di tentativi già fatti, che è 0, e il numero massimo di tentativi, che è quella roba lì quel con l'algoritmo. Visto? poi una, quando la partita va bene così per ora proviamo a vedere cosa succede allora io ho questa tendina scelgo 10 non è successo nulla finora quando clicco su inizia viene chiamato il metodo do start stop se tutto va bene, la variabile in-game è falsa e quindi dovrò eseguire questo codice. E mi dice tentativi 0 di 4. È giusto, dal numero da 1 a 10 dovrei riuscire a indovinarlo in 4 tentativi. Se pensate che siamo troppo cattivi, aggiungiamoci un più 2, no? ci diamo la possibilità di sbagliare un pochino. Adesso cioè, in realtà questo bottone inizia sarebbe dovuto diventare abbandona. La verità è che lui è abbandona. Perché poiché in game è diventato vero, quando ripremo questo bottone viene eseguito questo codice qua, quello dell'abbandona non quello dell'inizia E questo mi permette, adesso lo so solo io, ho, cioè, ho cliccato, adesso in game è di nuovo è diventato falso, se metto 100 è diventato 7 spengo il gioco, 1010 ok il calcolo del logaritmo è giusto poi magari è troppo difficile per il gioco ma è quello che volevamo fare adesso è chiaro che da questa interfaccia non si capisce se siamo in gioco oppure no allora quando il gioco inizia ma anche quando eh, avviamo il programma eh, dovremo un po' ripulire l'interfaccia. Come? Andando a abilitare o disabilitare gli elementi che ci servono. Ad esempio, quando il gioco inizia il bottone start stop deve diventare abbandona. Ad esempio, la tendina che permette di scegliere la difficoltà non la devo più toccare. Box, difficoltà. Punto e che cosa faccio? Che proprietà posso usare? Ho una proprietà che si chiama disable. Set disable true vuol dire quell'oggetto diventa disabilitato. Set disable false, doppia negazione diventa di nuovo abilitato quindi in questo modo facciamo solo vedere questo quando scelgo la difficoltà clicco su inizia il bottone inizia è diventato abbandona e la tendina come vedete è stata disabilitata riesco ancora a vederla in trasparenza così so qual era la difficoltà che avevo scelto ma non la posso più toccare Fino a quando? Beh, fino a quando la partita non sarà finita in teoria cliccando su abbandona Dovrebbe essere riabilitata, non lo fa da sola perché il codice non è ancora scritto. Ma dovrò nella parte di codice di abbandono ripristinare le cose. Quindi ogni volta che cambio modalità di gioco dovrò giocare con abilita, disabilita, cambia il nome al bottone in modo da cambiare l'interfaccia di conseguenza. Oggi non riusciamo a finirlo perché ci mancano solo più 20 secondi. Ma domani lo finiremo.